Assessora Vossa, eh, cambia nella ristorazione per la scuola un occhio alla salute dei bambini e un occhio all'ambiente. Sì, anche perché il momento della ristorazione scolastica è un momento straordinario di educazione, veramente a tutti i livelli, prima di tutto per fare in modo che i bambini eh, acquisiscono, migliorino le proprie abitudini eh, alimentari. E poi c'è un momento di socializzazione che li aiuta, importantissimo. E poi c'è questo momento di educazione ambientale che oltre a eh, far conoscere quelli che sono i prodotti locali perché noi abbiamo una grande attenzione ai prodotti a filiera corta oltre che al biologico e eh, quant'altro eh, c'è questa novità quest'anno di cui siamo veramente orgogliosi perché abbiamo, siamo riusciti a, in, a inserire eh, le stoviglie biodegradabili. Eh, questo veramente per noi è un grande successo. E soprattutto la dimostrazione dell'attenzione che l'amministrazione dà per l'ambiente, per la raccolta differenziata, in quanto tutto il materiale quindi, che esce dal, eh, dal, dalla men dalle mense scolastiche verrà conferito nell'organico, in quanto è tutto compostabile. Quindi mentre invece eh, una volta veniva eh, raccolto una volta a settimana, in, quando, al momento della raccolta del, dell'indifferenziato, perché veniva conferito quindi plastica, alluminio e organico ovviamente tutto insieme questa volta grazie anche alla, alla collaborazione di Salerno Pulita alla di Salerno Pulita sarà, eh, conferì, sarà raccolto poi eh, ogni giorno così come si fa mh, mh, per i ristoranti per esempio e quindi anche, qui, anche questo è una, un, un successo perché eh, non tenendo Facendo in modo che non ci si, non, questo deposito non, vende, non rimanga lì davanti alle scuole per tanti giorni, anche questo diciamo, è un buon, una, un buon risultato.